Ciao a tutti ragazzi, sono Vegito Golden e bentornati in questo splendido video di Dragon Ball Xenoverse Goku Super Saiyan di quarto livello, Goku GT Oh my god, oh mamma mia Combattere insieme a lui? Impossibile, questo numero 17 non è paragonabile a quello della mia era Mamma mia, lo dobbiamo scassare di brutto Super C17, muori Goku GT, raga Che cosa sei? Se solo non esistessi Perché non doveva esistere? Tu non dovevi esistere Sei un androide fasullo Prenditi questo L'ultimo attacco Anzi, il penultimo Perché ora c'è l'attacco della sfera letale Boom Abbiamo concluso subitissimissimo, raga È stato veramente fantastico ho preso pure una A, quasi il massimo, quasi il massimo, perché dopo il grado A c'è il grado Z Super C-17 Che cavolo sta succedendo? Vegito l'ha mancato per un soffio a Super C-17 Spariti per via del buco Ehi, vai da qualche parte? Goku di quarto livello. <ride> Sai, devo ringraziarti. Sappilo, un giorno mi debiterò. Oh, mamma mia. Completamente bellissimo. Il buco nero ha inghiottito numero... Numero 17. Questa non è una coincidenza. Credo che Demigra voglia... Vuole usare baby e super numero 17 per generare una grande distorsione Questo baby sta rompendo le palle in una maniera pazzesca Immagino che questa fosse la sua intenzione Devi impedire altri cambi nella storia La prossima è la nostra Ultima possibilità Quindi raga l'ultima possibilità sarà La fine di Dragon Ball Xenoverse, Del tutto stavolta Sì! <ride> che sguardo Prima però prendiamoci un tè Cioè, tutto il discorso e alla fine Per un cavolo di tè <ride> Ma che cosa è sta cosa E si conclude qua raga Con questo spettacolare video di Dragon Ball Xenoverse Una cosa spettacolare Arriva Goku e si trasforma in quarto livello Una cosa pazzesca raga Mi raccomando Arrivati a questo punto del video Lasciate un like Iscrivetevi e commentata soprattutto e noi ci vediamo tutti i giovedì e martedì dalle due e mezza alle sei alla prossima con un altro spettacolare video da Vegito Golden è tutto escape Time for us to escape.